In genere no, uno pensa che il percorso del buddismo è il percorso dall'ignoranza verso il, eh, la realizzazione, verso il risveglio. Ma questo percorso, almeno eh, secondo eh, certi punti di vista buddisti, per esempio lo Zen, è un percorso che non ha mai fine, no? è, è un percorso che si eh, estende all'infinito. Per esempio nel buddismo Zen, eh, nel buddismo Mahayana, noi eh, recitiamo i quattro voti del bodhisattva, no? del, eh, e il primo di questi voti dice, per quanto innumerevoli siano gli esseri viventi, io faccio il voto di salvarli tutti. Magari posso dire che in questa vita io posso salvare, che ne so, una settantina, un'ottantina di esseri viventi. E così gli altri voti dicono, eh, le passioni sono innumerevoli, io faccio il voto di estinguerle tutte. C'è cioè, questa idea di eh, impegnarsi in qualcosa che non ha mai fine. bello dell'imperfezione, un'accettazione dell'imperfezione. L'accettazione dell'imperfezione, ma l'apertura la, verso l'infinito, a dire non, non c'è mai mm -hmm. fine al percorso spirituale. Quindi non siamo mai neanche completamente illuminati, mai completamente salvati. Eh, certo. E se tutti noi facciamo il voto del bodhisattva di salvare tutti gli esseri e portarli dal samsara al nirvana, se tutti fanno questo voto vuol dire che tutti restano nel samsara e che quindi il nirvana è deserto, non c'è nessuno nel nirvana, perché tutti siamo bodhisattva e tutti restiamo nel samsara. E quindi il samsara diventa il nirvana e questa, secondo me, è quanto di più, eh, come dire... Eh, portatore di speranza nella, nella nostra vita nella nostra pratica e in breve samsara e nirvana cosa significano in breve se riesci a il samsara è la nostra la dimensione in cui viviamo la dimensione della, eh, della trasmigrazione quella e quindi del disagio della sofferenza della frustrazione il nirvana è la pace assoluta la liberazione dalle da, catene della sofferenza una dimensione di eh, no di di completa tranquillità e completa serenità, la famosa Lista. pace del cuore, no? E anche eh, amorevolezza, no? eh, Compassione per tutti gli esseri, senza rabbia. Senza... Sì, sì, ma, eh, io aggiungo, ma se nel Nirvana sono tutti illuminati, di chi si deve avere compassione? Noi possiamo avere compassione delle persone che vivono nel, nel samsara, che soffrono, compresi noi, inclusi noi, che soffriamo, che, che abbiamo eh, disagio, frustrazione. Eh, la compassione del bodhisattva si attua solo nel samsara, nel nirvana non c'è compassione. Quindi è una dimensione molto umana, molto imperfetta, molto umile. Insieme, però molto coraggiosa e costante nell'andare con nel, nel praticare e ci mette tutti in insieme modo. nello stesso mare di esistenza. No? Desiderare di entrare nel nirvana eh, è un po' un atto egoistico. Mm -hmm.